Benvenuti nel canale Allora, visto che devo fare dei bracciali Questo è praticamente un microfono per Sono dei bracciali per dei DJ eh, e per dei presentatori E hanno voluto un qualcosa che li rappresenta Quindi abbiamo fatto questo microfono in argento eh, Ma non è di questo che vi voglio parlare Anzi... Eh, l'ho messo in un cordino dove ci sono dei nodi a scorsoio volevo farvi vedere come fare questi nodi a scorsoio quelli che si aprono e si chiudono vi sarà capitato di avere delle collannine con questi nodi che magari si sono snodati e non riuscite più a farli quindi voglio fare un tutorial su queste cose qua vi lascio il video ok prendiamo il nostro microfonino oppure se avete il ciondolo un centro finiamo il filo e andiamo a posizionare a semicerchio a cerchio quindi abbiamo il lato del filo questo di qua andiamo a fare lo passiamo sopra prima sopra lo facciamo uscire di qua sotto facciamo un giro ancora attorno adesso qui a cavallo e si forma un'asola e lo passiamo dentro l'asola e si tira così e è venuto visto questo andiamo a prendere la misura questo in questo caso il bracciale che poi andiamo a chiudere o a aprire lo facciamo un po più largo anche perché questo è da uomo lo andiamo ad allargare così lo facciamo diventare più o meno così così ok dopo aver preso la misura abbiamo sempre il filo sulla nostra sinistra tagliamo il pezzo tagliamo il pezzettino che qui è la stessa cosa andiamo a passare il filo Vedete, sopra facciamo un giro, lo passiamo sotto, lo rifacciamo sopra il giro, passiamo sopra il giro e vedete che qui c'è la solina, lo infiliamo dentro così e si tira. In questo modo, tirare bene, bene, bene, bene, in questo modo abbiamo il bracciale che si chiude o si apre. Quindi si chiude, lo andiamo a mettere a posto e si apre. Visto come scorre, abbiamo il filo che scorre. Ecco qui, bracciali fatti! Il filo scorre perfettamente. Vi ringrazio per aver guardato il video, un like se vi è piaciuto e io vi saluto, ciao, alla prossima!